Benvenuti ragazzi in questo nuovo video Alle mie spalle la linea grossa del Monza Pizza Bike Park Forse una delle cose che più bramate sul mio canale ragazzi Me la chiedete in tantissimi e finalmente l'abbiamo scoperta Ha fatto un temporale pomeriggio ma abbiamo poi guardato il meteo E danno 35 gradi tutto il weekend Quindi abbiamo detto beh che fai non la scopri Non ti fai due girate sulla linea grossa E eccola qui Park completamente scoperto Però ragazzi è dalle 10 che stiamo scoprendo togliendo acqua Quindi adesso è mezzanotte Andiamo a casa dormiamo e ci prepariamo per un weekend ricco di riding al Monza pizza e finalmente delle belle session sulla linea grande no. Non è la sacra sindone Sono le mie protezioni bagnate da ieri sera Ovviamente a scoprire ci si lava Scarpe, calze, pantaloni Quando sono qua a registrare un video Se non suonano le campane non siamo contenti Però devo dire che abbiamo fatto proprio bene a scoprirla ieri sera Era bella umida sotto Adesso si prende tutto il sole della giornata Quindi diventerà di legno ragazzi adesso non ci resta altro che aspettare che appunto si asciughi così stasera quando il sole picchia un po' di meno ci facciamo una bella session di quelle prepotenti e tra l'altro settimana prossima c'è anche il crancur di Innsbruck quindi non è male riabituarsi un po' a velocità più elevate salti un po' più grossi hm? magari eh Ehi hey tu stupido bambino? Oggi giri sulla linea grossa. Oggi giri sulla linea grossa? No, no tu intendi. Ah, Se dovessi narrarmi, qual è il salto che ti fa più paura della linea grossa? Primo. <ride> no, non no Non lo step down. No, non lo so neanche io, quello che è più grosso mi fa più paura. Eh, ah, ti fa più paura perché è lungo. Buongiorno pazzo, qual certo. è il salto che ti fa più paura della linea grossa? Quello. Anche il te il primo? No, oh, lo step down, c'è cioè Ci qui e solo... finisce lì. Ma un po' di caghetta di finire in mezzo ce l'ho, eh. No, ma non è in mezzo. Giornata, giornata potente. Devo definire io io con la faccia io di vedo... là Chiamami Aspetta. Me... Okay. Eh. Che male no. <ride> Dopo una giornata a prendere praticamente un sole di 35 gradi Linea pronta scoperta, asciutta, durissima La cosa che mi piace di più da vedere sempre è il par completamente scoperto Poi però penso, cazzo dopo devo ricoprirlo Che sbatta, madonna Come non stiamo qui a pettinare le bambole Il video è incentrato sulla linea grossa Primo giorno sulla linea grossa del weekend, la prendo chill, voglio fare un po' di giri flow Ho aumentato quattro ore e la DH mi sento possato. Tu sarai al monza pizza a girare e io tornerò qui a commentarvi le donne a mezzogiorno e gli uomini alle due e mezza Ci rivediamo su Red Bull TV tra poco Come se avessi fatto 4 ore di fabbrica Così commentano tutti Oh figo ti sto anche perché stai lì a parlare Adesso ti dico faccio Filippo il primo, tre il secondo, te lui sulla hip Sull'ultimo provo a fare un po' tre Puoi farti tutti i trick che vuoi però Se sei come il pazzo Non è grosso come ligno, però. Le no, contest no. sono più grossi. Sì, molto. Ah, no. sì, sai cosa è più difficile da fare di così flow? Tre mm. sul primo e flip sul secondo. Molto più difficile. Ragazzi, sette e mezza. Oggi abbiamo preso abbastanza chill. Domani a tutti assieme trichiamo dallo step down, va bene? Siete convinti? Ragazzi, seconda giornata qua al Monza Pizza. Sono venuti a trovarci i DF e hanno provato a girare in pump track no, Devi battere, anima! Devi battere! Vai vai! Vuola, vola. Qui in alto trovate il loro video. Ma in realtà io volevo farvi vedere una cosa. Ok. Una cosa, cosa? che vi spaventerà molto. Oddio. Oddio. L'ha eh. già visto abbastanza vola. oggi. L'ha vista vera, vedi? Cambia quando no, vedi questo? Ma anche ah. a te pazzo. Ma, è Ma... che qualcuno ha finito di mezzo. Vuoi sapere quanti denti hai lasciato giù? Sì, su Se serio? sono caduti i denti? No, no, li ha rotti. Cioè tu adesso. Sì. Vai. Eh, parto da qui, eh, giuro. Io controllo. Bravossima. Ma è un pazzo, ma ragazzi, ma come fa a girare ragazzi? così? Gira le cose, no? Non si capisce neanche cosa gira, ma lo è fa. Deve essere un milione di euro per farlo, lo faresti. Eh. Cioè, è come chiedermi: per un milione di euro ti ammazzeresti? Dipendo la stessa cosa. Sai cosa gli facciamo fare adesso? Facciamo scendere lì sotto. Quando hai no, detto, quando gli facciamo scendere. fare? Ho detto no, no cosa vuoi fare? No, allora, adesso voi vi mettete belli tranquilli qua. Basta! Basta. Allora, allora far. ascolta, far. devi andare in là. Senti, Va vai. Oh. Occhio. Non è un essere umano È un uccello quello lì Dio è sceso tra noi no, che ma... ha parlato. No. Adesso vi faccio No ma sai dove li fai mettere? Ti dico no, io dove fai farli fai. mettere Tu inizia a farli salire di sopra Sono posizionati Posizionati? Posizionatissimi Va bene faccio flip <ride> Non spaventatevi Dovete stare fermi Non, muove... non muoviti Assurdo, cioè, veramente. Ma perché dal vivo è stra diverso rispetto a e vedere io. in video cioè, una roba di... Venite qua tutti quanti qua a vedere Toto Siete stati abbastanza impressionati Siamo stati molto impressionati decisamente troppo Però io adesso vi abbandono perché ho troppo caldo eh. Eh. Io rimarrò con questa faccia per tutto il giorno ah, sì? <ride> <ride> Bene ragazzi adesso è passato praticamente tutto il pomeriggio Il sole sta scendendo E adesso è il momento veramente migliore per girare Perché oggi è fatto 38 gradi Ed era impossibile girare prima Le case faranno un po' di ombra al park Quindi perfetto perché così almeno non picchia così tanto il sole E si riescono a fare un bel po' di trick Su sta linea <musica> assieme le abbiamo fatte e su questa linea qua comunque mettere assieme i trick in sequenza è ancora più difficile che girare di solito i crankworks perché i tanti sono più piccoli dei crankworks però il problema è che gli atterraggi qua sono veramente ripidi e molto molto precisi cioè basta che atterri il filo lungo su un salto e per quello dopo sei già praticamente fermo e in realtà la cosa che fa di solito più paura da trickare comunque sulle linee sono gli step down ragazzi vai poco in su e fai tanta caduta se cadi il rischio di farsi male è sempre molto alto quindi mentre sui salti i veri e propri da dorte puoi salvarti dallo step down. La possibilità di salvarsi è decisamente inferiore quindi, siccome è da tanto in realtà che non lo step down, cosa dicissimo Eh, va fatti, va fatti. A meno che non vuoi perdere le run perché mi obblighi a fare i contest? Io personalmente preferisco fare backflip dallo step down rispetto a 3-6. Settimana prossima ho il crankwork di Innsbruck quindi bisogna darci dentro perché là non ci si tira indietro. Sempre un'emozione eh, pare giù da ste robe, ragazzi. Zero errori non permettono. Flip paura, ma la supero facilmente. 3-6 mi fa molta, molta più paura degli step down, però voglio farlo. Vi spiego che cosa fa paura dello step down del 3-6. Quando voi fate 3-6 dallo step down, ragazzi, dovete arrivare in cima alla rampa e qui bisogna ollare, tirar su la bici il problema è che vedete che la rampa è esattamente lunga come la bici quindi io devo ollare e riuscire a portare in alto subito la ruota dietro per non farla toccare qua così perché sennò si sbatte lì so cazzi dai Simo Uh ragazzi è venuto Veramente perfetto Infatti ogni tanto è questa la fregata Che certi trick Ce li hai in mente così Fa più paura Pensarli E dire Cazzo devo farlo Invece poi Quando l'ho fatto Proprio esattamente Come me lo ricordavo Come, come me l'aspettavo Bang ah. Eh! La arriva Mi sta già sul cacolo Dai una sfida Fai flip sul mulch Flip sul mulch piccolo Ti voglio seguire Se, se me lo fai Faccio double flip sul mulch Dai Allora ah, le un po' molle oggi Flip Lo faccio lo faccio Ok Dai Facci vedere sto flippone nazionale Albi Uh uh Aie che tuo uh, Ok Adesso mi, Facciamo io il follo Sulla linea grossa E tu fai davanti Davo. Porca troia Ma veramente? <ride> Ma vuoi farlo veramente? Dai va bene Facciamolo Serio? Porca puttana Se mi cago addosso io Dai dai facciamolo, facciamolo Va bene? Va bene uh, Sembra che io devo far double flip Vai Oh cazzo! Ho sbagliato! Scusate, Scusate mi sono distratto, mica mi fai da un flip davanti! Sasso, gli puoi dire perché non scopriamo la linea grossa? Perché ci giri solo tu. Ah, no, <ride> eh, no, no, no. Rifacciamo. Sasso, perché non scopriamo mai la linea grossa? <ride> Il sasso non ce la può fare Ragazzi comunque avete visto Cioè eh, sono le 10 e siamo ancora qui E non abbiamo neanche dovuto coprire tutto il parco Abbiamo coperto solo la linea grossa Quindi Pensate se dovevamo coprire tutto Alle 11 andavamo a casa ragazzi Capite bene ragazzi Che la linea grossa la scopriamo quando riusciamo Quando ci sono tanti giorni di sole di fila E non cagare un cazzo No, no! Mi fate sapere per favore Nel prossimo video Che trick dobbiamo fare in trenino io e l'alboreto O io seguo l'alboreto O l'alboreto segue me Vogliamo continuare questa sagra ragazzi Che e eh, eh, guarda che la mia forza. Saluta Ciao